Ciao, sono Kiki e oggi vi mostro come incorporare una presentazione Presi in Genialy. Andiamo! Innanzitutto entrate nella vostra dashboard di Presi e cliccate sulla presentazione che volete incorporare in Genialy. A questo punto copiate questo link, aprite una scheda di navigazione in incognito e incollate il link. E apparirà qui sotto, incorpora presi. Clicco, copio, torno nel mio editor, incollo il codice e inserisco. A questo punto posso andare ad inserire anche testo o altri elementi all'interno del mio Geniali. Spero di esservi stata utile. A presto, con un nuovo mini tutorial. Tchau.